Zombie Apocalypse Eccomi ragazzi, allora come state? Spero bene. Allora, altro nuovo video che riccio questa volta non mi devo truccare, però mi trucco in un altro video ancora, perché questo è un video solo dove parlo un po' con voi. Allora, dunque, innanzitutto volevo dirvi che oggi è una giornata un po' di pioggia, cioè, ma vabbè, ce la teniamo così per come allora eh, innanzitutto volevo dirvi che vi ringrazio di cuore che mi state seguendo in tante e che avete eh, fiducia in me e vi fidate di me aspetta un attimo eccomi allora oggi sono tutta bella struccata però appena posso mi trucco promesso eh, dunque, i trucchi tutti qui da questa parte e, e niente. Questa è la mia bella pochettina. Già, mi piace questa pochettina. Per me è tantissimo. Mm -hmm. cioè. Queste sono non le posso più vedere così tra poco magia le farò sparire nel senso, che, nel senso che devo mettere qualcosa devo farli parlare normali per così non possono assolutamente stare già e niente allora mi eh, avete già vestita stamattina perché prima ero in pigiama ma adesso in un altro nuovo video sono di nuovo in eh, come si dice sono già vestita perché non, non mi piace stare in pigiama. Prima ho un vizio di stare sempre in pigiama nei, nei, nei miei video, ma adesso ho detto no. Non è il caso, sei su YouTube Italia vestiti che meglio. <ride> è meglio. Infatti ho fatto così. Ciao. E niente. Quindi cosa non pare adesso? Niente. Ehm. Ambulanza sottofondo. Che bello sottofondo che abbiamo. E vabbè. Cacchiera. Ora vediamo un po' cosa posso fare. Dove ho Aspettate un secondo. Si sarebbe da togliere anche il piedi dal mento io non ne ho tanta voglia vabbè poi per giunto vi riparisco anche in questo video mi sta per arrivare il ciclo quindi vabbè non commentare. non so se potevo dirle però no. se potevo dirlo però me l'ho detto vabbè. non ne prima a nessuno però queste cose non so se si dicono vabbè solo vogliamo che è meglio e niente e eccomi qua, allora dunque, dunque, dunque cosa devo dirvi? ah, eh, ieri sono stata a fare tutto il giorno la spesa e ho comprato delle cose belle e buone ieri? Sì. poi alla... no, aspetta, non sono andata a fare la spesa che cacchio sto dicendo cosa sto dicendo eh, sono andata a a fare delle commissioni per me E poi sono attacche ovviamente Sempre per commissioni in farmacia E niente Aieieie Mi sa che un certo marchese sta facendo sentire Non è bella la cosa Però vabbè È la, è la natura della donna vabbè, bene, non commenta. E niente Bene ragazzi Io adesso vi lascio ci vediamo al prossimo video ciao e a presto mettete un bel like e di supporto un commentino e attivate la campanella quando de decidete di iscrivervi